giù sulla mia anima il fiume caldo Ho quella rabbia di che ormai la luna storta, ma non è altro che è l'affetta di un'arancia, uva grandita io marinaio chiuso in Francia, e non c'è guerra, c'è vira. Qual è la monotonia di questa gabbia di vetro, credi?